Ciao a tutti ragazzi, qui è Marco Donato e benvenuti in un nuovo video Bene ragazzi, oggi... Beh, intanto ho il capellino perché ho i capelli usceni e non mi andava di... di sistemarli E poi ragazzi volevo dirvi che... Mm, Nell'ultimo periodo magari sui miei video non mi avrete visto tanto contento, tanto energico il... Ecco perché ho deciso di fare un video, appunto questo, per spiegarvi come mai allora io praticamente stavo male, avevo un malessere fisico che erano praticamente insomma dei dolori forti um, diciamo nella parte bassa eh, dello stomaco anche se poi alla fine quello era l'intestino non era lo stomaco, pensavo di avere qualcosa di grave per fortuna ho fatto le analisi non è, non è risultato niente di grave e però ho dovuto sottopormi a, ad alcune, insomma, alcune visite e um, è risultato insomma, che ho una piccola gastrite eh, proprio gastrite antrade si chiama che è una infiammazione di una parte dello stomaco lo stomaco è diviso in, in varie parti una parte proprio è infiammata Sto prendendo insomma delle medicine che, che mi aiutano per farmi guarire in modo che posso tornare come prima. Infatti è molto probabile che nei prossimi video mi vedrete un po' meglio. E' è probabile, anche un'altra novità, è probabile, però questo ve lo comunicherò più avanti, che è molto probabile che d'ora in poi eh, vedrete anche due video alla settimana, però questo ragazzi non è ancora sicuro, ve lo ve lo insomma, dirò appena avrò la conferma perché lavoravo in un'azienda che produceva Slot Machine come vi avevo già detto e facevo l'orario dalle 8 alle 19 e tornavo a casa per le 19.30 circa ora ho trovato un altro lavoro eh, dove comincio alle 8.30 della mattina ma alle 18 ho finito e quindi sono a casa per le 18.20 quindi ragazzi questo è quanto questo è stato un piccolo video un piccolo diciamo video non tanto insomma lungo però ho voluto insomma soltanto insomma spiegarvi adesso sì sto eh, un po meglio però le medicine tenete conto che ho cominciato a prenderle da ieri quindi sì fanno effetto però sono ancora all'inizio praticamente non non è insomma cioè non sono ancora guarito del tutto però sto cominciando a guarire perché comunque le medicine stanno cominciando a fare effetto e voi vi chiederete anche, però, Marco, come mai ti sei. Ti è venuta questa castrite? Allora, ragazzi, io, sinceramente, detto tra di voi, cioè detto tra di noi, io la verità è che non lo so. È eh, proprio. Non chiedi perché, ma non lo so. Sospetto, sospetto che sia dovuto perché ho mangiato con la mia ragazza fuori, io vado fuori a mangiare con la mia ragazza solo che però uscivo sempre, cioè tutti i weekend, tutti i sabati, tutte le domeniche anche a volte il lunedì che la mia ragazza um, è, è libera è dal lavoro uscivo a mangiare McDonald's, uh, Burger King, KFC, uh, Roadhouse, Sushi cioè andavo a mangiare tutto di più e quindi diciamo penso che um, che a fuori di mangiare sempre sempre fuori sempre sempre sempre il mio stomaco che era abituato a ricevere cibo eh, tanto cibo in casa un po di cibo fuori cominciando ad aver avuto più cibo fuori che cibo in casa um, cioè si è andato un po in tilt e mi abbia provocato questi dolori poi permettendo io sono sempre uno che mangia sano però um, a casa ultimamente eh, avevo cominciato a mangiare un po troppo un po tante patatine un po tanta cioccolata più il fatto che mh, mangiavo tanto tempo fuori poi un po avuto un po anche dovuto allo stress che, vi, che vivevo in casa anche un po per la mia situazione lavorativa insomma, cioè, tutto insieme eh, Può, tutto, tutto questo insieme può aver scatenato questa piccola questi dolori praticamente non erano dolori forti perché non era una gastrite fortissima era diciamo una gastrite localizzata in un certo punto per esempio a stare seduto avevo dolore a stare seduto in macchina e anche a guidare dolori che non vi dico eh, in piedi stavo meglio però a volte avevo anche dei dolori Riuscivo però comunque a mangiare e anche a dormire perché non erano insomma dolori che mi impedivano di fare questo Per esempio quando tipo ero tipo sdrai sdraiato pure in piedi andava un po' meglio, non tanto meglio ma un po' meglio e Adesso appena, appena tornerò diciamo normale se si, può dire, se si può dire così Comunque starò sempre attento ovviamente a quello adesso darò molta più importanza eh, Cioè starò più attento al... Um, alla mia alimentazione qualche sgarro sì me lo, me lo concederò però soltanto raramente con la mia ragazza ho già parlato e usciremo a mangiare giustamente per i nostri mesi bersari anche perché ragazzi un'altra cosa che io non vi ho detto è che io mh, praticamente eh, mangio pochissimo cioè a, cioè a me non piace quasi niente cioè tipo voi mi dite marco ti piace la pasta a me piace o oh, pasta ehm, in bianco con un filo d'olio, oppure pasta con la botarga, basta. Pasta con sugo rosso, pasta col pesto, pasta con uh, qualsiasi altra cosa, no. Poi la carne soltanto carne di pollo in bianco e basta. Nessun altro tipo di carne. Vabbè, la carne di manzo alla griglia quella mi piace, certo. Però per dire la carne è solo quella di pollo, se uno mi dice ti do gli spilacci di cavallo, ti do gli hamburger ti do qualcos'altro a me non piace solo il pollo quindi è per questo che nel video penitenza che dovrò fare per me sarà un po' difficile mangiare la pizza il video lo vedrete perché adesso prossimamente penso ad aprile una pizza i miei genitori se la fanno quindi mi fanno mangiare un pezzo anche a me solo che è probabile ragazzi vi avviso già subito vi avviso vi avviso di già che è molto probabile che nel, in quel video non si vedrà molto perché se io mangio la pizza e non mi viene da sputare eh, non, non posso dire ve lo faccio vedere perché se no YouTube mi dà il bollino rosso e... un'altra cosa ragazzi io ho fatto anche dei piccoli sondaggi sul mio canale di YouTube lo trovate nella zona community dove vi ho chiesto uh, se vi va che i video li pubblico la domenica o il sabato, anche se una sola persona mi ha messo il sabato, io li pubblicherò di sabato, sempre ore 14. Comunque, e un'altra cosa, ragazzi: ho anche messo un altro sondaggio uh, sul fatto che se voi avete qualsiasi domanda su di me, sul mio canale, o anche delle domande su di me e sulla mia ragazza che avete curiosità, volete farmi qualche domanda, qualsiasi cosa, potete benissimo o scrivermelo nei commenti che io li leggo sempre, oppure scrivermi in direct su Instagram, il link è sempre in descrizione. Fatemi lì sopra le vostre domande e noi ovviamente vi risponderemo in un prossimo video. Bene ragazzi, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto e sia stato interessante e vi abbia, vi abbia fatto capire come mai non pubblicavo non ero molto attivo nei video e ricordatevi di lasciare un bel like di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessuna notifica se volete essere salutati in un mio prossimo video iscrivetevi al canale attivate la campanellina e scrivetemelo nei commenti noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video e ciao a tutti